Ciao a tutti amici, questo è un video promozionale per il nuovo Blackview BV9008 Pro, un dispositivo che presto troverete, lo trovate già in anteprima su Kickstarter quindi un'occasione per partecipare alla raccolta di fondi e poterlo vincere con il giveaway. Vi metterò i link per la partecipazione al concorso e anche per poter vedere un po' lo stato del nuovo BV9008 Pro, che è il fratellone maggiore del BV9008 Blackview, una garanzia per quanto riguarda i dispositivi rugged IP 68 ma anche il P69K con tutti gli standard di sicurezza eh, più evoluti abbiamo una piattaforma hardware davvero interessante con Helio P70 con una 6 giga di RAM più 128 giga addirittura abbiamo questo schermo da 6,3 pollici in full HD plus con notch, type C l'OTG, il jack da 3,5 mm. abbiamo la radio abbiamo il led di notifica, abbiamo tutto quello che si può desiderare e Android 9 ovviamente e che ancora come chicca la uh, ricarica senza fili, con una carica a induzione. Davvero interessante anche la qualità dello schermo, la, le prestazioni del dispositivo, la batteria davvero enorme con una carica rapida e una delle migliori fotocamere Sony da 48 megapixel coadiuvate dal secondo sensore da 16 e un terzo sensore per lo sfocato in più una camera, una termocamera per il, lo scatti notturno e quindi per la rilevazione anche del movimento notturno eh, modalità notturna comunque presente sulla fotocamera principale NFC e certificazione per il Google Pay quindi una completezza di caratteristiche di hardware che davvero pochi possono vantare soprattutto per un dispositivo rugged che è forse uno di quelli un po' più bistrattati per quanto riguarda l'hardware standard militari dei più evoluti come vi avevo detto quindi un dispositivo che non teme assolutamente nulla eh, con profondità fino a un metro e mezzo per 30 minuti con IP69K 1000 standard 810G quindi tutte le bande supportate a livello globale quindi nessuna assolutamente nessuna eh, problema di ricezione il dispositivo ha anche il supporto per ovviamente tutti gli standard Widevine per la, lo streaming video ad alta risoluzione questa termocamera che è davvero un qualcosa di incredibile e uh, solo appannaggio, di dispositivi ben più costosi ricordiamo questo che il B9008 Pro è un dispositivo che trovate nella soglia dei 300 euro per un hardware, un qualcosa che sicuramente non trovate in nessun altro dispositivo quindi vi invito a partecipare al concorso, al giveaway, vi metterò link e vi invito anche a andare a verificare tutto quello che è la produzione di Blackview. Ringrazio per l'attenzione, mi raccomando datemi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e spero davvero che Blackview mi possa mandare in futuro un dispositivo per testarlo a dovere.